bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui per una nuova hack um, um, della pioggia matrix che fa, che credo che la conosciamo tutti che, eccola come vedete a destra sta scendendo il, il bottone bottone, non so come si chiama eh, che fa scorrere questo vabbè eh, per procedere a farlo dobbiamo fa aprire un documento di testo ok poi dobbiamo due secondi ok dobbiamo dobbiamo aprire un documento di testo quindi nuovo tasto destro su desktop nuovo documento di testo per esempio mettiamo un nome pioggia mat, ma, matrix e poi facciamo tasto destro eh, apri Vabbè, non è importante, potete cliccare due volte. E poi scriviamo questo. Allora, ecco. Allora, chiocciola. Eco, off. Poi giù. Color, staccato, 0A. A capo, due puntini, start. Giù. Eco. E poi dovete fare... Per semplificarvi le cose fate eco poi um, random l'importante sono questi e poi fate control quindi ctrl c e poi fate per 23 volte ctrl V, quindi Ctrl -V, v, per 23 volte. Poi, dopo aver fatto tutto questo, quindi per 23 volte, dovete scrivere a capo goto start. Poi andate su file. Fate salva con nome. Eh, se non sta scritto più, scrivete pioggia matrix la cosa importante è scrivere punto .bat Ve l'ho detto anche nello scorso video E, e poi dovete salvare poi chiudete uh, Ecco qui il nostro file Il file importante è quello con gli ingranaggi Quindi potete togliere quello, il documento di testo e Questo è la pioggia matrix Spero che il video vi sia piaciuto, eh, lasciate un like, commentate, commentate, iscrivetevi e mettete la campanellina. Io vi lascio al video e ciao!